ragazzi, Benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa quinta puntata della quarantena Come mi avete richiesto vi voglio far vedere il mio studio Iniziamo subito, questa qui è la porta Qui c'è praticamente questo scotch così e questo qui in rosa che sono in neon, cioè che sono colorati E con diciamo una luce led, questi così, vedono al buio, danno quell'effetto figo Mentre questo qui è uno scotch fluorescente e l'effetto è questo qui Spero sinceramente che si vedi, ma diciamo che non ne sono pienamente sicuro. Poi, a fianco alla porta c'è questa, diciamo, eh, libreria con eh, tutti i libri che ho letto e che sto leggendo e all'ultima parte ci stanno dei DVD dei film da vedere. Poi a fianco c'è la tastiera MIDI con la quale produco, anche se ora non la uso, diciamo, più. il cassetto, insomma, dove ci butto le cose in modo super easy, super tranquillo. Appendi abiti! Qui c'è il letto, che è un letto che già avevo, quindi anche se teoricamente qui sto pensando di metterci un divano letto, però molto più figo, molto più easy. Questa qui diciamo che è la zona relax in cui cioè, mi metto a letto, sto tranquillo, dopo che finisco di, la di lavorare, montare i video e scialla. Qua c'è un telo, sopra al telo poi ci sono queste lucette. Cazzo mi si è rotto il telecomando, merda, merda si è rotto, vabbè. Comunque ci sono anche queste lucette qui. Qui abbiamo uno specchio pagato 5 euro da Ikea Lo devo attaccare Una cosa è che non so come si attacchi Ci sono le istruzioni ma non capisco le istruzioni Avevo visto questi due mobiletti Super carini, super minimal Tipo io ora come ora per abbellirlo Ci ho appoggiato queste tre piantine finte La maschera per il coronavirus L'altra mascherina per il coronavirus Poi però sopra Che non so se si vede lì sopra C'è il mio cartello C'è il cartello che ho scritto Stylo on air Ora però ve lo faccio vedere assolutamente Quindi quando uno è entra se becca la lucetta Ed è così Stylo on Ehi Comunque è questo qui l'effetto che vi dicevo Non so se prima si fosse visto Qui abbiamo il tavolino insomma Con tutte cazzate varie Pasaceneri Perché prima mi sono messo a pulino Quello lì è il tavolo che uso E che metto sempre qui al centro Per fare i video Poi le sedie cazzi varie Insomma c'è cioè so sedie cazzi varie questa qui è la mia postazione da lavoro, quindi qui abbiamo una televisione Samsung, non so che cazzo di modello sia, anche perché è sfasciata, è totalmente rotta Cioè per farvi capire, per tenerla ho dovuto metterci questi scotch gialli che sono gli stessi che ho attaccato alla porta C'è cioè il nastro isolante è giallo, cioè l'ho iniziato a scartavetrare sul coso in modo tale che si tenesse, perché sennò è obliqua e cade Computer, insomma, fondamentale Scheda audio, due monitor, due cassi monitor Che vi ho già fatto vedere a dicembre nel mio home studio Dove vi ho fatto vedere, appunto, ogni singola parte che abbiamo qui Basetta per il telefono, in modo tale che sta sempre in carica Questa lampada qui, insomma, semplicissima lampada per... Fare luce A fianco alla lampada C'è insomma Il microfono Con il pannello Con assorbente Intorno al microfono Poi qui è Tutti i pannelli Con assorbente, In modo tale Da isolare Appunto il suono Qui sotto C'è questo mobiletto Con tutti questi stickers Anche se in realtà Cioè la maggior parte Delle cose Le avete già viste Perché sono le stesse cose Che utilizzavo anche Nell'altro studio Precedente che avevo Tipo nella prima parte È predisposta Per tutti i grinder Che ho cioè, Grinder Grinder Grinder Grinder Grinder Tutti i grinder La seconda parte è abbellita con piattini per fare la mista. Il piattino più grande per fare la mista, con dentro sigarette, cartine, filtri, le cartine a metraggio, cioè tutte cose. Nel terzo cassetto ci sono power bank, convertitore per la schedina SD, caricatori per la videocamera, eccetera. C'è anche questa sedia, che in realtà la sedia è la sedia che ho sempre utilizzato da quando sono su YouTube. Non l'ho mai cambiata. So tipo 5 anni che ho sta sedia, ed è totalmente rotta. Qui abbiamo una luce softbox, cioè quando faccio i video ovviamente le luci sono sempre molto importanti Treppiede della Manfrotto Poi a fianco a questa luce qui softbox c'è quest'altra che è ad ombrello Nel senso che si apre proprio come un ombrello Il succo è questo qui, si chiama ad ombrello perché si apre un ombrello Poi in questa parte qui c'è questo mobiletto con una scatola di cereali Questo quadro che ho comprato a Barcellona, cioè che ha comprato il mio fratello a Barcellona questo libro che vi consiglio assolutamente. Poi, dentro questo mobile c'è questo cartello con la scritta, insomma, il mio tag. Così. Poi dietro ci sono i giochi per la PS4. Un secchio che ho messo qui sotto. Lì ci sono le cose che uso per uh, i video. E poi lì ci sono i vestiti della mia ragazza. In questa sezione, invece, abbiamo la mia collezione di bong. Qui c'è il bong, il primo bong che presi di plastica. Questo bong in vetro che mi ha regalato mio fratello, lo dovrei pulire raga, cioè non lo riesco mai a pulire bene bene. Ah, e questa qui è una cosa di Halloween per fare dolcetto e scherzetto, e dato che tipo, non sono un grande amante dei dolci, ci ho messo dentro i condom. <ride> boh, mi piaceva come idea, tipo, ehi, dolcetto e scherzetto, e dentro ci stanno i preservativi. Poi, continuando, in questa parte qui c'è il reparto, diciamo, art, quindi dove tipo ci sono pennarelli colorati, i miei sketchbook, dove faccio appunto disegni, cose. A quest'altro compartimento c'è smoke and sex, quindi c'è tipo fumare e... Tipo qua ci stanno delle bombolette. Ci sono delle bombolette. C'è cioè quella della Loop. C'è cioè quella che si compra dal cinese Scialla, L'acqua Fiji. Il bicchiere di Starbucks. Che me l'ha regalato la mia ragazza. Qui c'è il barattolo dell'erba di poggio. Che l'ha comprata in Canada. Cioè, hai capito? In Canada vi l'erba dentro a questi barattolini. Ed è legale. Sopra, tipo tutte appunto cazzate. C'è un cestino per il picnic. E cazzate principalmente. E qui c'è lo crema verde. Lo studio è finito Sto Pensando di comprarmi altre cose per abbellire lo studio Se vi viene in mente qualche cosa da poter comprare per abbellire lo studio O cose che mi possano servire per lavorare Qualsiasi cosa che me, voi mi volete consigliare l'accetto qui sotto nei commenti Se questo video vi è piaciuto lascia un bel mi piace Ti ricordo di seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornato eh, In descrizione troverete anche la mia mail commerciale Per quanto riguarda collaborazioni, featuring o richieste commerciali Se volete fare una piccola donazione è sempre ben accettato c'è il link in descrizione. E niente ragazzi, spero che vi sia piaciuto il mio ambiente di lavoro e di riposo. Ci vediamo domani con un prossimo video. Sono passati solo 5 giorni e mi sto tormento a romperlo io.